Dai, vieni che ti porto. Dov'è il bar dei tuffi? Non si lavora e si fatica per il cane e per la ficca Tu staresti bellissima. Le like, io metto questo promesso. Ma cosa stanno facendo questi signori? Seba e Marco Togni fanno una passeggiata per le strade di Tokyo fornendoci oh, rivelazioni, shock. Ciao a tutti, vi presento ciao, Marco Togni. Ciao, eh, eh, attenzione! Oh, oh. <ride> sì. Ciao! Bene, Marco Togni, com'è com stato il tuo viaggio in Italia? Allora, faremo un raduno, sai che faremo un raduno? Ah sì? E I raduni in Italia Ho mangiato sushi con Yuriko, sushi con, Marco, con Andrea Secco Sushi per le 8000, la mattina a Tsukija, le 5 ah, di mattina eh, sì. Ma dove in che i sushi hai mangiato? Eh, non lo so, in un posto che mi ispirava così Voglio vedere qua se c'è un gioco che voglio comprare Voglio vedere se ce l'hanno ancora Allora, eh, lo voglio comprare ma costa tanto praticamente No? E sono due mesi che l'ho addocchiato Ma ancora non sono sicuro se lo voglio comprare o meno Vediamo se c'è ancora No, eh, dovrebbe essere di qua Vediamo se c'hanno ancora il gioco che vorrei Sai che l'hanno venduto, mi sa Ah no, c'è ancora Però ha 8.600 E quell'altro ha 11.000 Ah, oh, potrei quasi comprarle Sono introvabili queste Hanno venduto tipo 60.000 copie Perché è una versione strana di questo gioco Ovviamente oh. ci abbiamo il permesso per fare le riprese Come oh. manda oh. che Hadoop Oh no, a hobby off è hobby off. Guardate che meraviglia! Questa è famosissima, questo, questo è quello di Disneyland, vero? Puoi comprare solo a Disneyland, oh mio dio! Marco Togni, ho un vestito per il prossimo video, per quando ritorni a fare video. Te lo metteresti questo like. per quando ritorni a fare video? Sì. 2000 2000 e basta, ce lo prendiamo per il prossimo video. Se volete Marco Togni, adesso quando facciamo il nuovo like con le super chat, lo indosserà. Presta, bellissima. 1000 like io metto questo, promesso. Ah, no, 1000 like ci arriviamo, eh, ok. No, Bene, no, io, no mi, io, io cosa mi metto? Secondo te questo? No, questo però non mi entra, scusate, ma purtroppo non mi entra. Questa è la sai Moon dei poveretti. Cosa mi consiglieresti di mettermi? Questo, questo, questo. Ah questo sarebbe figo però, fammelo provare In elizia Sta bene, sta bene Non costano tanto, eh questi no. Infatti sono, voglio quasi Perché questo 3000 Yen, questo è bello Anche questo, questo no, cioè, sì, tipo no. 1000 Yen potrei Comprarlo, 3200 è troppo Guarda proprio questo guarda perché che... fa molta scena <ride> No è vero Lo vuoi comprare? No adesso no per... Vabbè allora se volete che compriamo vi lascio il mio Paypal nei, nei commenti Se ci inviate 2100 yen lo comprerò per Marco Togni e lo indosserà Dai mi sembra guarda, una cosa guarda giusta che che... Guarda che non sto scherzando è una cosa seria questa Poche che po' che costa E ovviamente chi farà la donazione e non nomineremo no? Sì, gli farei una, canzo una canzone potresti gli sì. farò una canzone Marco Togni sì, Quindi per... veramente Vabbè Guarda, guarda quanto costano questi. Costano pochissimo, tipo questa costa 8 euro. Sì, 7 euro, 7 euro. E eh, mi sembrava 900. Ma che meraviglia. Guardate questi due, cosa stanno facendo? Cosa stanno facendo questi signori? Non è male comunque questo hard off Hobby off C'è anche hard off C'è anche hard off Ci sono Eh un altro Sono tipo tutti Tutte queste cose vedi off Sono sempre di solito Dei negozi dove vendono cose dell'usato E sono carini ogni tanto Questo è proprio particolarmente bello Guardate che bella questa. Oh questo è un Bulbasaur Guarda che figo il Bulbasaur con il Lego Quante già minchiate Guardate quanti peluche Tipo io magari per i background Potrei iniziare a comprarmi un po' di questi Tipo questo quanto costa? Questo Kirby Ah questo costa abbastanza. Ma mamma mia tu vai nei medi usato proprio tipo vicino a casa mi vendono grandi così 200 yen eh perché tipo per farsi sai per farsi okay. magari un video con tanta cosa questo che personaggio è scusi guardate quanto è strano mi pensa che un giorno faranno, faranno l'action figure mio faranno il tuo così. action figure? mangi il sushi che mangi il sushi, sì. che, mangi sushi. Guarda, guarda. Guarda, che paradiso bello. dei più pazienti Guarda che sta luce ti dona, eh. devo dire che la nuova, cosa ne pensi della mia nuova fotocamera? Comunque Marcuno, Marcuno, Marco Togni la nuova del mondo. Cosa ne pensi di questa fotocamera? Ti vedi più figo? Eh. Ti vedi più bello? Ti vedi più bello? Beh, eh. più bella, vero? È una red? È una red? No, è nera <ride> Che belli Ma a te piacciono queste cose? Non sapevo che ti piacessero queste cose Marco, Togni Oh mio Dio No Harry Potter dei Lego è una cosa che si conosce forse Però io non la prima volta che lo vedo Ciao ragazzi Quattro mesi su Youtube e non sentirli comunque Allora secondo voi Quindi avete però almeno abbiamo scoperto una cosa bella Mi raccomando eh Donazioni Ovviamente una volta che uno ha donato Scriva sotto che ha donato Che così non donati in cento Perché veramente questo è tutto finalizzato A coronato il sogno di fare la drag di eh, Marco Togni Se, se ne comprate due lo comprate ovviamente Allora, c'è una luce strana oggi Non so che cos'ha la mia fotocamera Però non vedo Dove si potrebbe andare? Stiamo facendo comunque Per chi volesse venire qua Stiamo facendo un giretto a Coengi, In questa, in questa zona di Coengi, Dove La cittadina che ho vissuto io per un Sembra periodo. Un po' levico. Sembra molto levico terme, infatti. Per chi non conoscesse levico terme, andatevelo a cercare. Io adoro questo ristorante. E io ti giuro che a me più del sushi piace molto di più il dombori. Queste cose, cose a me piace. Cioè, a me il sushi è veramente. No, anche a me piace il dombori. Prendiamo un dombori, non hai ancora fame? No, no, ma io non... mi sa che veramente non posso mangiare. Non puoi mangiare? Dai, no. mangia un sushi, no, no, un cio, sushi No, sto ma... cio male, c'ho male, cioè, veramente. Stai male. Sto male. Dai, che cosa? Ah, le plastiche adesive, andiamo a mangiare le plastiche adesive. Marco Togni le ha una plastiche... grande passione per le plastiche adesive. Oh, finalmente qua la luce è decente. Bene. Che belle le plastiche adesive. Cioè, io sono venuto in Giappone solo per le plastiche adesive. Sì. Plastica adesiva. Plastica adesive. Meraviglia. Bello, bello, attenzione. Oh mio dio. No, no, no, no. Questo qua c'era, una volta era un sushiaro adesso è diventato nulla. Un buco. Io però ho fame veramente. Facciamo un giro? Sì. Oh mio dio, c'è la pizza migliore del mondo laggiù. Dopo Moss Burger. Andiamola a provare. Pizza Burger di Mosh Burger, secondo me, è meglio mm. della pizza di Napoli. Davvero? Oh. Sì, sì, sì. E poi per le proteine, per le proteine. Le fibre. Le fibre. Preschi, <laughs> A oh, le piste di Napoli, non sempre hanno no? Eh beh sì, è proprio eh, tutta un'altra sì. cosa Guarda che qua c'è la ragazza parla anche italiano ogni tanto e vuoi no, no, assaggiare? Non mi, tiro, no, mi sa che non mangio, cioè no, veramente sa male, Eh, non so cosa dirti Eh no no Forse è no, stata la ciambella o... Sai quando proprio hai ma male? Marco Togni c'ha male male il culo perché praticamente mi sono seduto su una bottiglietta Ma non l'ho fatto apposta Mi sono seduto su una bottiglietta di shampoo Mi è entrata tutto di... e... Ma non l'ho fatto apposta sentito prima da me Sebastiano Serafini a cazzo non so se questo verrà caricato sul canale di Sebastiano Serafini a cazzo qual è il tuo canale preferito? Sebastiano Serafini a cazzo o Sebastiano Serafini in Giappone? il mio canale preferito è Sebastiano Serafini a Figas no, non esiste ancora perché non però non è ancora pubblico No, non è ancora pubblico Cioè, mi sto aspettando che me lo approvino Il canale di Sebastiano Serafini ha figo. Ah, Guarda figa. che dei gli Eh sì, perché questo è il caffè con gli orsi Vedete c'hanno tutte stesse Eh già Io comunque ho fame Cioè, mangerò un sushi dal combini qualcosa Perché ho proprio fame, non i ghiri almeno Ma tu come fai a fare i video mentre cammini e te... Cioè, la tieni in mano la fotocamera, non ho capito Certo Come si fa? Così? Sì, tu la tieni così e non hai paura che ti cade Questo è un udon buonissimo Se vi capita andate andatela fra Questo è il mio caffè preferito in assoluto è bellissimo caffè, Ti è giuro bello. è veramente bellissimo Vuoi entrare so. a vederlo? Anzi però sai che c'è il, il caffè dei, degli smart dei, dei, dei puffi? No tipo dei puffi che è bellissimo è anche è? E vuoi andare a vederlo? Lo vediamo bello. da fuori Io comunque ho deciso che riprendo te Sai quando faccio i video con Yuriko Che facciamo tipo finta di... Cioè non finta no. che Facciamo stile date no? No allora facciamo così, ciao Marco Dov'è il, il bar dei puffi? Dai vieni che ti porto Dov'è il bar dei puffi? No, non è proprio un bar dei puffi, è che è un bar veramente ehm, piccolino e ti sembra di essere una mini casetta dei puffi. E c'è questo profumo, cioè la profumo vedrai, di la vedrai. Puffy. La vedrai. Ma i puffi si fanno alla doccia, sì, qualche volta. Eh beh sì, se no non sarebbero blu. E Gargamella com'è? Gargamella? Beh, Gargamella, gargamella eh, sei tu. Due botte gliele darei. Due Gargamella due botte. Gargamella è il... Eh, no, lo so, è il sì, non è... È l'uomo che... Beh, è il ma beh, Gargamella è... Non brutto come... Mm, non lo so, ma Cargamella sai che poi... è il vecchio che ruba i puffi. Eh, non lo so, c'ha quel che... Tu hai visto anche i film dei puffi? Sì, sì. Ti sono Tutti e due? Eh, non so... Io ho visto uno, il primo... Tra l'altro lo sapete che la voce Ma di Puffetta aereo, è quella di Katy Perry. Mm. Il film dei Lego invece è figo. Eh, non ho visto il film dei no, Lego. Così a volte è in aereo e è di questa parte... È meraviglioso. Cos'è? È meraviglioso stare in un team. <ride> è, è la canzone dei Lego. Mmm, non la faccio. La... No, io no, No, devo dire che di ultimo faccio veramente fatica a trovare dei film che mi piacciono Io non mi i film anche in aereo No, in aereo, no, ma io, io volo molto, quindi ovviamente finisco per guardare Poi comunque a me piace guardare i film Che sai, tra l'altro ho tempo di guardare i film, ho tempo di andare in palestra, di fare un video al giorno No, io lavoro, compongo canzoni, cioè devo dire che ho un team che fa qualunque cosa allora è cioè... che noi gente di un certo livello non abbiamo bisogno di lavorare Eh? Noi gente di un certo diverso Eh non lo so quando arriva la tua età eh, magari arriverò anche io <ride> No a me mi diverto a lavorare Non lavoro per i soldi Lavoro per passione Lavori per la fica No no non è una si cosa che mi manca Si fatica per il pane eh? Per la fica che, che belli questi detti ma te li sei inventati tu Dai insegniamo qualche, qualche proverbio Proverbi giapponesi, uno dei proverbi giapponesi più belli secondo me è proprio questo che ho appena detto Cioè eh, uno dei proverbi giapponesi più belli in assoluto è eh, si lavora, qua è tutto lavoro, si lavora e si fatica per il cane e per la figlia. Il cane è riferito a Hachiko ovviamente, sì, no? Il cane più famoso di Shibuya E non mi ricordo da che parte si... Scusa che spiega bene, eh. il è il dolce svedese ovviamente. Sì, sì si chiama... Sono sì, un dolce dozz cosa pensavi? No, niente, vabbè io diciamo anche qualche... No, diciamo anche qualche, te qualche, te bel, qualche bel proverbio di Trento, dai, noi che siamo gente trentina. Dira tipo tu che pel pelle de della mona che tutti i cavali mezzo corona. <ride> vabbè, per chi non l'avesse capito... Ehm, eh... Non avete capito? Pazienza. Non vuoi dire non una... ne conosce conosci altri? Beh, io adesso ve ne dico un altro. Una donna senza tete. Senti, senti. Le come una barella senza manette? Bello, anche, anche, anche una metafora della vita. Guardate che meraviglia questa casa. Allora, adesso mi devi fare vedere il bar. Dei... Posso dire ancora un paio? No, basta. Il... il bar dei puffi. Il bar dei puffi? È quello laggiù. Ma veramente? Questa qua praticamente si può comprare tutto il natto che vuoi Io qua ci ho, ho fatto già il video Hanno spostato praticamente un negozio che era laggiù L'hanno messo qui Ah hai capito che beh, Questa è una latteria. Per chi non si è visto il mio video del natto La preview qua Vedetevi qua un pezzetto di video Marco Togni l'ha già visto Sì ha un video dove sì. mangia tutte queste schifezze che si chiama natto A te non piace il natto? A nessuno piace A spettare. me ma non è vero piace un sacco di italiani in Giappone mm -hmm. Mm -hmm. Niente, da momentà, c'è a pensarci Sì, non eh, sta buono, va no, bene siamo quello che monta Yari Sì Yari taglia bene il video, eh, non mettere, Taglialo bene Sì, sì, taglialo bene Bravo, bravo Yari che monti Monta i video o monta le fighe? Eh, non lo so, secondo me, guarda Se il canale prende bene, a breve Yari Beh, monterà anche Sì, sì, è italiano, è nato no, in Italia E mi sembra che il mio vicino di casa si chiama... Iari. Yari, Yari è... Comunque è questo il caffè in questione Siamo finalmente arrivati al caffè dei Puffi Ma guarda che carino Che è chiuso Il caffè dei Puffi Guardate la porta che spettacolare Ma guarda che sarebbe carinissimo Poi è su due piani Cioè è veramente piccola. Qua apre scusate E guardate che non costa neanche tanto Perché tipo boh 10-15 euro No. Per un caffè, no, no non costa no, così bello, tanto. Scherzo. Però guardate, tipo un pezzettino di, di, di tortina. Apre, però, a mezzogiorno. Per che ore sono? Sarà quasi mezzogiorno. Sì, sì, è quasi mezzogiorno. Per che ore sono? Allora, potremmo tornare qui al caffè dei puffi Vabbè, allora, comunque, continua il nostro viaggio. Marco Togni, dai, parliamo. Dobbiamo dare un senso a questo video, perché non ha senso questo video, veramente. Dai, possiamo mangiare almeno un pezzo di sushi? Un pezzo, un pezzo di allora, sushi? Andiamo sempre. Davvero? Sì, davvero? Un pezzo solo proprio. Sì, Entriamo mangiamo... ca... ah, e mangiamo solo un pezzo di sushi in due E poi usciamo beh, E facciamo beh, la, no. la faccia schifata una, due, una, io, non Prendiamo due pezzi di sushi Item, no. Sì sì sì sì sì, sì. Dai, Andiamo a detto Poi io ve ne mangerò due dai anche tre No dai no mangiere solo uno un... ma sai detto mangi... che ti viene da vomitare? Eh, ma no, poi quando ma... sono lì mi viene voglia. Dopo mi... Eh ma Marco Togni il video vomito sushi tienitelo per il... quando riapri il canale No, un'idea bellissima era andare in tutti i ristoranti stellati Michelin Sì. E praticamente mangi e poi vomiti fai la foto al risultato <ride> Cioè, sai che figata, là è arte, cazzo, dici, ma... questo prima era il manzo con arachnidi e Quindi non è mangiato e frullato, che... ma è mangiato e vomitato Andiamo adesso a mangiare sushi con Marco Togni ma... Marco Togni ha un po' di dissenteria sentire musicale ti senti qua ascoltato qualche mia canzone ho detto ma non è che sono proprio un bambino brutto ma è una volta che eh, mi eh non so com'eri fatto... da bambino mi dai una tua foto da bambino che l'aggiungo qui da bambino guarda era un bel ragazzo E eh, mi ricorda eri più pacciottello io avevo visto dei vecchi video tuoi del 2008 e... sì. ma tu la prima volta sei arrivato qui a 18 anni giusto Eh, ah, qua mi sembra eh, che 18 anni, sì. 18, 18 anni 18 anni 18 anni 18 anni 18 anni mamma mia guardate che guida spericolata voglio una guida spericolata Non lo so Venuto a Koenji oggi No, comunque, a parte gli scherzi si Voglio sta una scherzando guida. Mi fai una, mi fai mi una sigla dedicata anche a me Ok Sebastiano No, Sebabini. però però ti devo riprendere bene Poi la facciamo ah. bene Dobbiamo pensarla bene, allora la sì, sigla Com'è che possiamo fare? Sebastiano da Milano ma... No, no, ma sai che tra l'altro c'ho un mio amico giapponese che si chiama Ano Ano questo è un bel negozio, ho comprato della roba. Eh, madonna! No, ah, ti giuro, ho comprato la maglietta. Spiegala tutto, fa vedere. Poi ho comprato la maglietta che ogni tanto metto con i gatti blu. Ah, l'ha comprata no? qui. Guardate allora, che bei, che bei che belli questi. Un giorno, Sebastiano Serafini mi ha presentato Lorenz, un cameraman. È arrivato questo. Io, che sono un fotografo un professionista, ho detto: ma questo è a bravo o è un pirla? E io ho capito che era un professionista, questo Lorenz, perché a un certo punto gli avevano prestato un obiettivo. Ma giuro, era vera sta storia. Bastare e e Lorenz per pulirlo Allora il dilettante per pulire gli obiettivi professionali Il dilettante cosa fa? Va a prendere il panno di Dino Pulisce tutto Lorenz ha fatto come faccio io per pulire l'obiettivo Ha fatto <ride> E con la, con la maglietta ha pulito Allora io ho capito subito che è un professionista davvero? Perché tutti i professionisti le puliscono così gli obiettivi. Diamo, Andiamo a fare un giretto Adesso vi porto ah, con ma eh no, Ma davvero anche il io futuro, pulisco così Perché l'ho visto e ha detto questo è bravo Sebastiano Cosa? Questo posto qua mi ricorda quando ci stava In questo Giappone Pise Basta No, comunque qua tra l'altro io conosco il tipo E mi dice sempre che posso fare le riprese gli ha già chiesto Perché questo è tipo un tempietto semi privato Guarda che bel posto io Siamo in un posto magico proprio... ma, Me lo pulisci? No, ma non questi uffici Lo pulisci no. Qua siamo in un posto magico no. Adesso andremo su e Marco Togni mi, confes mi confesserà il suo amore Comunque no, realmente qui conosco il tipo e, e mi dice che posso far video. Ma qua ci sono un sacco di stranieri molto open in questo posto. Mm. Fammi una ripresa qua ti salgo, guarda che bello. Guardate che bello Marco Togni, una visione in red.